Siamo qui in Piazza Castello con i Fridays for Future per un nuovo Global Strike. Eh, siamo qui con la portavoce? Marta Maroglio di Fridays Torino. Eh, Marta, ehm, è passato un anno da quando siete scesi in piazza l'ultima volta ed è cambiato il governo. Qual è il vostro giudizio sul governo Meloni? Questo governo ha appena approvato un piano di trivellazione nell'Adriatico e non fa altro che parlare di nuovi gasdotti, nuovi regassificatori, quindi sta andando nella direzione opposta a quella che dovremmo andare, sta ignorando consapevolmente la crisi climatica in cui ci troviamo ed è proprio per questo motivo che a maggior ragione noi dobbiamo continuare a scendere in piazza e a chiedere giustizia climatica, a chiedere che non possa più essere ignorata la siccità, le alluvioni, il crollo del seracco della marmolada e tutti gli effetti che già oggi noi vediamo quindi noi siamo molto arrabbiati con questo governo e vogliamo trasformare questa nostra rabbia in un'energia che continui a spingerci a lottare e non fermarci mai per cambiare questo sistema fossile in cui viviamo grazie